Ciao a tutti ragazzi, io sono DynamiteX Marco 007 sì, caduto il mouse. Siamo tornati su Paper Mano delle Gum King Nella scorsa parte Non eravamo nel deserto Però sono andato nel deserto per Un po' grindare E poi ho finito pure di nuovo i passi um, Però dobbiamo Prima farvi vedere una cosa Taglio ehm. Qui ho filmato questo momento perché questo qui diceva nuovi trofei e quindi... Spendi una metà Mario, ho ricevuto uno più dei tuoi trofei. Ah. Trofeo esperto gli origami perché abbiamo completato la cosa, qui ho incominciato a saltare perché non ci interessa. Um, vabbè, sostanzialmente abbiamo visto che abbiamo finito la galleria degli origami come abbiamo visto la scorsa parte. Uh, questo tizio ci ha dato i trofei, ora taglio e andiamo al coso delle battaglie. Ok, ora facciamo i cartapestiferi perché i boss li, li abbiamo deciso di lasciarli alla, alla fine, quindi questa roll. parte sarà la, una parte un po' corta perché i cartapestiferi sono corti da distruggere. No. Penso invece che dovremmo fare tutti carta pestiva e poi qualche boss normale. Se no poi quanto deve durare l'altra parte? Tre ore? Sì, ma li voglio fare tutti insieme. Per, per uh, un, Ho capito un, che per ordine. Per ordine'. Ok, ordine, però se l'altro video se qui è ti li abbiamo, li abbiamo già fatto un ore, po' no? di parti extra di alcuni giochi, soprattutto Super Paper Mario. Uh, che durano più di un'ora. Ok, ma quelle non è che possiamo farci nulla riguardo. Non è che possiamo interrompere il video a metà così. Eh, ok, ragazzi, abbiamo superato il tempo non possiamo più continuare anche eh, qui tutto tipo al, al mondo 6 potevamo pure fermarci ma non l'abbiamo fatto e quella è la parte più, più lunga cioè il video più lungo di tutto il canale quindi facciamo tutta la prossima parte per tenere un po' d'ordine um, <ride> mi piace un casino quando fa così vabbè uh, probabilmente non ci eh, Cioè mi, io, io non lo so se Bobby stava qui o no Uh, comunque probabilmente non ci dava. Non, non ci danno gli aiutanti perché nelle battaglie boss proprio per questo perché non potevano darceli. Cosa prendi mi... a fare i coriandoli? Me lo spieghi? Non lo so, mi va. Mi dà un po' fastidio che li, li lascio lì. Cioè capito? No, non ho capito. Gli aiutanti non te li danno nei boss, punto Gli aiutanti non te li davano nei boss Nel, nel gioco originale Cioè nel, durante il gioco Probabilmente perché qui non te li potevano mica dare Cioè mica ti possono dare Bobby ora Perché qui avevamo un Bobby prima Oddio Cosa stai provando a fare? Tenete Colpirli l'occhio, che è e successo? Di... Perché si è fermato pure un attimo? Non ho perso neanche mezzo danno Perché ha fatto il contrattacco ti ha spunto indietro che eh, era facile Ancora Ah ok non si può Non si può attaccare più volte Devo attaccarlo solo una volta Non me lo ricordavo <ride> Carino No <ride> è carino il suono che è fatto sì, dicendo, Sono movimenti meccanici Bravo Niente attacco per te oggi è vero. Torna in Super Mario Sunshine Maledetto mostro Bene, parlando di cose che non c'entrano niente, voi avete già iniziato la scuola se sì. Uh, non ci interessa, SAS. grazie. Ah uh, Marco, che bella interazione che hai. Tu, tu, tu, tu fai tutto a eh, me, non ci interessa, non ci interessa. Non interessa. Ok, scusate per il taglio. Aiuto! Fammete! Alleluia! È morto? Sì, è morto, dovrebbe essere morto. Quel Itz abbandona mi. mi. mi sta. Uh, non trollando. Chiamando, ha detto. Chiamando. Eh. Devi premerlo, punto. Due minuti soltanto, quindi questo video non durerà niente. <coughs> Ma vabbè. Solo perché l'ordine. Per qualche motivo. È più importante di risparmiare tempo perché lo è per me Ah è già morto Ok fine battaglia Duello Via yeah. No continuo a pensare che si Prema hits per entrarci Questa battaglia è difficile perché sempre è sempre... È sempre invincibile solo quando cade. È oh no, hard battaglia. Devi scendere. Non mi ricordavo questa cosa, sinceramente. Colpiscilo, mamma no? L'ho colpito. Ma mi sa che potevo colpirlo pure con lo sprint Della macchina Ci hai provato E non, è non è sì, il ma mi ha funzionato Sì ma non no. mi ricordavo affatto Che si, eh, si togliesse così la macchina Mi sa che ora non la posso più riavire No uh -huh. Non sono scordato mi Morirà sicuramente non hai nessuna chance <ride> Sono pure lentissimo rispetto a lui Dove sono? Sei morto Corri, colpisci quello, stick! Il cuore non lo tengo. Non si muove! No le scuse, non si muove. Ciao Marco! No, sono curato quindi eh! Intanto due colpi da, dal torcido così è morto. Ok. Scappa scappa no, Sono troppo lento per questo mondo Ok <ride> non arriverai mai in tempo adesso <ride> Dov'è la mia la mia scarpa mobile Non dovevi mai perderla in primo luogo Appunto Non dovevo scendere No Aia Meglio <ride> Mi posso evitarmi? Posso penso. evitarmi Non penso proprio puoi evitarti. Se va bene, non potevo non c'è nessun punto libero, sì. aiuto. Ah Mario risponde al che sta chiamando il telefono. No, devo salvare il professor Todd. Della Immaginario della simulazione da questo torci Immaginario della simulazione? Si, ora siamo in una simulazione. Una delle due puscelli. Fa, tutte e due. Vai, ora devi scendere. E andare, andare sopra. È troppo tardi. Lento, lento, lento, lento. Edizione male. Edizione lento. Magari, magari non lo insegui tu Ma è, è un bene seguirlo perché No, così... che non è vero Dai. E dentro non c'è nulla Perché dovrebbe esserci Todd Ma alla fine non c'è E Mario ha visto i profili A caso 3 minuti Cioè ci ho messo di meno Cioè ci ho messo di più con il Il cartomagno della terra Ma infatti uh. questi non sono dei veri e propri boss Sono tipo dei mini boss Non devono essere lunghi da tardi E anche i mini boss normali erano erano comunque in modo difficili tipo la manoconda e il sumo cioè, bros. Eh, intendo questi sono tipi diversi di boss. Non li ha eh fatti sì. nello stesso modo degli altri ho messo in modo più corto le battaglie. <ride> Ora gli ho fatto il primo strato, il secondo. Il secondo no, ma il terzo sì. <ride> Quindi ha lasciato una fascia di cosa ho già completato. Sì, sì. E ora li, li manda il secondo. Non comunque. Comunque ho notato che molte di queste battaglie sono.. <ride> ora Kamek non dice niente. Molte di queste battaglie sono strutturate come l'anella.. Uh, il boss ti manda qualcosa, tu la devi schivare o distruggere um, Il boss perde PV con, mentre continui, continua a fare attacchi E poi lo devi distruggere quando finisce le risorse Questo è uguale con il cartomagno del fuoco L'anella, lo scotch, l'elastico e, e probabilmente altri che non mi ricordo perché pensi che sono strutturate secondo l'anella e non secondo un boss che è venuto molto prima. no ho detto come l'anella ma probabilmente da, boh, sono strutturate uh, come l'elastico che è il primo che appare di questi o oh, oh forse hanno ideato questa cosa e l'hanno sempre messo boh. non possiamo saperlo però devo uccidere l'anella normale un'edizione si sì, un genio Dai voglio sti coriandoli tiro qui e poi vado aia troppo lento <ride> il bello è che posso usarne quanti voglio tanto non c'è neanche il contatore Ti più i buchi Nella E ora è morto Yeee Niente è finita la parte Ciao Yay. Quindi dopo questa cortissima parte Faremo una La parte con i boss normali Che al contrario durerà due ore e più E non vi aspettate nemmeno che Li vi vinca tutti Marco Eh? Ci saranno sicuramente anche un, un che paio di sappiamo. sconfitte Lo vedremo Alla prossima Ciao iscrivetevi